Ciao, buongiorno, ci ritroviamo nel nostro solito post eh, pre-martedì per eh, darci magari qualche informazione in più e darci un tema su quello che andiamo ad affrontare proprio martedì mattina come sempre alle 9.15 insieme eh, nel nostro appuntamento Oh, che cosa, di che cosa parleremo domani? Beh, intanto mi piacerebbe un po' ritornare a parlare mh, dei libri di libri, e eh, soprattutto visto che l'ultima volta siamo stati in insieme eh, e eh, qualcuno di voi insomma, mi aveva dato qualche suggerimento da leggere, soprattutto su libri che eh, avevano a che fare, parlavano di mistero, eh, di magia, eh, di, di streghe, di castelli, di luoghi e di posti un pochettino diciamo così fatati. E, ad esempio Claudio ce ne aveva eh, suggeriti parecchio, anche il maestro Domenica Guariglia eh, aveva suggerito anche lui un libro da leggere e Ecco, vi piacerebbe continuare un po' su questa scia, no? Per eh, continuare a raccontare eh, questi luoghi che ho visto essere un tema che insomma piaceva a molti e magari anche voi potete raccontarmi i vostri luoghi, ma logicamente prendendo spunto da alcuni libri della letteratura, della narrativa eh, vecchi, ma non solo, eh, anche moderni, per poi eh, magari la prossima settimana farvi una recensione proprio di alcuni di questi libri. Eh, io ne ho anche comprato qualcuno, quindi insomma sono già lì alla ricerca. Sto leggendo eh, e così magari poi ci facciamo un'idea anche delle copertine di tutto il resto. Per cui se vi va, io naturalmente come sempre vi aspetto qui puntuali domani alle 9.15. Ciao, buona giornata. A domani, ciao.